la piattaforma oh, ragazzi, è troppo bella per Chiamata. un amico non ve ne frega un cazzo escile non gliene frega niente eschile. dei tuoi eschile. contenuti escile escile esci ma come, come escile no no no no, no no no no uh, fare questa no no no no no gliene frega niente, no no no no no no no no no no no no no sto per no no me no detto! no no no ma, ma, capi capi, con capi, capi. Capi. Siamo contrari alla violenza.